Eh, ci siamo partita la sigletta ed è arrivata Ehi, ciao! Fantasia! mi vedi tu bene si si si aspetta io mi centro un po ecco qua io mi vedo con una fascia bianca davanti con una fascia bianca se n'è è andata se n'è andata se n'è andata se n'è stai? andata se no, come stai? Bene, tu come stai? Benissimo, benissimo, devo dire la verità, è pandemia a parte, ma fortunatamente. Quello che ti vedo più asciutto, tu sei dimagrito. Io quando ti conobbi eri molto più ciccione, vero? Perché ancora non correvo, non c'era il Covid che ti tagliava le gambe, tutta una serie di cose. E sì, sto cercando di rimettermi un po' in forma. Ebbene, so bravo, so bravo. Eh? Che è bene, eh? bravo. Che c'è? Anche tu? Se si è riuso, io ho perso 20 kg. Eh, eh, eh, porca miseria! Complimenti! Grazie, amore, grazie, grazie, grazie. Grazie tutti, tutti, tutti velocemente, no? No, piano piano. Mangiando, ho una dietista bravissima che mi fa mangiare Ottimo. 60 grammi di carboidrati al giorno, più le proteine e dimagrisco. Mangio, riesco a mangiare anche i cappelletti con a mangiare cose buone. Quindi è facile. Questo va. No, eh, tocca mantenere l'equilibrio un poco di tutto senza esagerare. Bene. Allora, Maria che è, dietro? che è tutta quella verdura che hai dietro? Cioè, cioè, <ride> è un orto cosa sono piante? Cos'è? È un disegno, una vera. è un telo? Ah, è un telo è un telo, è, un telo, è un telo, è un telo. Poi ho una luce a LED sparaflesciata, fatto un po' di effettistica benissimo. carina. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, Maria Pia Maria Pia, Dimo da Faenza, da giusto? Faenza, sì, sono a Faenza. Però dobbiamo essere perché io alle sette e mezza mi me hanno invitato a cena a Solarolo, quindi dobbiamo fare presto. Ah, ok, sì ho sì. ho detto sì. che arrivo tardi, gli ho detto che arrivo tardi. Va bene, va bene no, Non ci me... si può spostare di comune in comune. Infatti io ho fatto una minchiata clamorosa che ho aspettato a fare questa serie di interviste quando hanno tolto le zone rosse. Cioè. Ma, te, ma io non so chi è che rimane a casa a guardare noi, se lo fanno è amore grosso. E amore, oppure piove, oppure piove, qualcosa del genere, qualcosa di... Eh... In Toscana ho visto che stava piovendo, avevo degli amici che stavano facendo le escursioni. Anche qua ha cominciato adesso, ha cominciato anche qua. Che poi non è eh, da girarci tanto intorno, cioè prima zona rossa sole a palla che sembrava il 21 d'agosto, eh, dal, dal 26 aprile pure qua. Qui da noi in che... Romagna sono incazzati i ristoratori perché è stato... E domenica e sabato scorso un cazzo di sole 30 gradi ma... lunedì che potevano cacciare i tavolini ha cominciato a piovere lunedì e praticamente non ha ancora smesso è una cosa assurda veramente neanche a farla giusto veramente, veramente la sfiga clamorosa Lavorosa, povera gente veramente, veramente, veramente. Dotto, invece <ride> hanno aperto tutti i teatri hanno aperto tutti in una volta tra eh. le altre cose io non so chi è che si è sbagliato eh, non, mi hanno, non mi avevano avvertito che aprivano io, io sono in teatro a Diego Fabri lo dico, tutte, tutte le date, dico. sono al Diego Fabri di Forlì l'11 e 12 maggio ma nessuno me l'aveva detto l'ho scoperto una mattina leggendo il giornale ora tu capisci che in 20 kg di differenza a me secondo te mi sta il vestito che mettevo <ride> giustamente un, un pillino lo devi far rivedere insomma. quindi oltre alla tragedia di non mi ricordo perché è un anno che sofferma ce la faccio col fiato perché un anno so ce la faccio con la voce che mi metto è una cosa che le donne si chiedono sempre ma di solito è uno spettacolo e invece dopo sono riuscita sono, sono gar... pronta per il Diego Fabri di Forlì un teatro bellissimo mm. se ti capita da Forlì è un teatro grandissimo con tanti tanti posti quindi alla fine lì anche se è a metà metà platea, alla fine hai tanta gente, perché è un teatro gigantesco, quindi comunque di gente ce n'ha, larga, ma ce l'hai. Meno male, quindi a Forlì, c'è un mio zio a Forlì. Quindi come te lo no, questa, questa, questa, è la prima volta che torni in presenza? Sì. però dai, io già dopo il primo lockdown avevo avuto molte date in teatro con mm. la gente con la mascherina, e Beh. devo dire che non è brutto, cioè... Voglio dire, fai fatica a capire se loro stanno sorridendo quelle micro espressioni alle quali ti puoi attaccare, perché con la mascherina non vedi niente. Però comunque sono sparsi, non hai la percezione di una mezza sala, perché comunque li hai tutti quanti... Mm. Sì, poi ho avuto la fortuna che tutte le date che ho fatto erano date uh, piene, sold out, chiaramente sono la metà, si va, fa, si va prima a fare sold out, è molto più facile capito, ti serve sì. la metà della gente. Per fare, un so, è calcio, è tutto sold out, tutto sold out, chiaramente sono una... Ah, però non è stato così clamorosamente diverso, cioè comunque il calore c'era di più. Sai quando sono brutte? Sono brutte quando fai, tipo, la data il sabato e che ti comincia la chiusura dei teatri la domenica e che hai la Che mi è successo? La consapevolezza che è l'ultima data che fai per un po'. E c'è questo senso di come quando parti, quando te ne vai, è stato toccante. La gente che comunque... Poi anche lì si divide tra gente che comunque non frega niente, vuole venire a teatro, si mette la mascherina, sta tranquilla, gente che invece è preoccupata a qualsiasi cosa succeda, capito? non si fida, terrificanti, hanno le mascherine 3-4, quindi anche lì vedi, vedi quelli che loro vorrebbero a teatro ma i figli dicono no, no sei vecchio, hai passato i 40 anni, stai male, capito? Eh, vedi, vedi tutto, proprio, vedi tutto, veramente, sì. Ma, no, vabbè, immagino che sia stato, con, con la chiusura dei teali, per chi come te, come altri, che giustamente lavorate di tournée, di date, di spettacoli, quello sarà stato un momento, in, perché non c'era un precedente, quindi immagino devastante. Devi avere la, la... la gran pazienza, devi, devi avere pazienza, devi avere pazienza. Che sarà fin finiva e quindi ti attacchi a questa. Fai altre cose. Per il primo lockdown ho fatto un sacco di, ehm, di video con mio figlio, tu cuoco figlio L'ho visto, l'ho visto YouTube. E tutte le mattine: cucinavamo qualcosa e facevamo. Um, delle, delle piccole, un piccolo programmino di ricette quotidiano per adulti e bambini in cui c'è sia la ricetta che un po' di divertimento un po' di sketch mm. e invece questo giro qui sto scrivendo una, un libro, una guida oh. non posso dire perché eh, rovino non può dire, però sto scrivendo una a settembre uscirà un libro bellissimo che ho scritto io, non so, proprio una guida una guida c'è sempre a che fare col cibo una guida per dove trovare però non posso raccontarvi che c'è ancora un la copertina è venuta benissimo, magrissima copertina, è venuta... La copertina c'è già, ve la potrei far vedere, ma... So. Alla grande. Allora a settembre vi faccio l'intervista, però parleremo del libro. Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Magari sì. vieni, in vieni di persona, a settembre la facciamo qua. Magari, Dai. magari, magari faccio ti il giro. Vi da... mangiare nei posti che sono indicati nella guida. Come no, come no, assolutamente. E sì, poi... Ovviamente, mi sono andato un passo, cioè noi ci siamo conosciuti qualche estate fa, in, uh, durante un tour estivo, tra e te hai iniziato Bulldozer, giusto? Sì, la prima cosa che ho fatto in televisione è stata Bulldozer, 2003, sì, facevo la Carellista, era un personaggio che io facevo da tantissimi anni, perché io ho fatto proprio la gavetta quella di merda, cioè quella con tutte le, le feste nelle sagre, i spettacoli nelle sagre, i festival di unità, cioè quelle dove tu fai lo spettacolo per uno che è venuto perché voleva mangiare la piedina e non ne poteva fregare di meno di te e tu devi cercare di farlo ridere. Quelle sono cose formative, ragazzi, quelle sono cose formative. te, quello... Facevo teatro prima, come nelle compagnie filodrammatiche, che sono anche quelle molto formative, e, e c'era questo personaggio che girava, che è nato all'interno della Metallurgica Viganò, un gruppo di cabaret musicale da, da cui è nata Vanda la carrellista, e c'era questa operaia, un'operaia che era una virago, capito? una mangiatrice di uomini capito? in Romagna le donne non, non stavano di aspettare anche adesso, Insomma, non stavano a aspettare che succeda qualcosa vanno, prendono quindi lei con le forche del carrello caricava molto molto sensuale come personaggio Molto Sparera. piaciuto. gli anni di bulldozer dove c'era il primo Siani pure con la panicucci si, sì, si, se... sì, ce la faceva Tatore Tatore, tatore. Sì. Ah, i programmi con... bellissimi il problema secondo me tra Medias e Terai, io ho quasi sempre lavorato in Rai agli inizi, è che Mediaset prendeva un programma tipo Zelic, lo faceva andare avanti vent'anni e diventava un successore, Rai faceva programmi veramente bellissimi, forse qualcuno se lo ricorda, come Bulldozer, faceva tre stagioni top, cambiava un direttore di rete, cambiava un consiglio di direttivo, eh, cambio tutto. Quindi non ha continuità, tutti i programmi più belli della Rai hanno avuto poche stagioni. Forse per quello poi li si ricorda veramente come cose molto belle. Però non c'è quella cosa che, che, che di là invece c'è. Io fine un, anni un fatto concetto fatto. così profondo, così intelligente. Però ti ho fregato, eh, perché tendo inizio. a essere sottovalutata. Però quello è vero, quello è vero, perché io ai tempi ho fatto il pubblico, fine anni '90, inizio 2000, tipo un anno, quello facevo un paio di stagioni. Finito. Porto. Cioè sì, poi la fa sì. andare avanti, tutto il tempo che è andata avanti le trasmissioni su, eh, avrebbe avuto un altro, non, non, non si fidelizzavano in quelle cose, non, non c'era poca, anche non so, Tintoria, che è stato molto bello, chiaramente non faceva gli ascolti di, di, di, di Bulldozer, perché poi piano piano, poi una volta c'erano quei 4-5 canali, poi adesso c'è Netflix, c'è Sky, c'è Amazon Prime, è cioè adesso ovvio che non oggi c'è una scelta, una gamma di scelta clamorosa cioè, e fai tutto... degli ascolti grandissimi quando fai un decimo di quello che si faceva una volta cioè, questo è ovvio capito? Quindi... per poi andare tra quelli che è il calcio eh, Zelig, Colorado, programmi con Pippo Baudo, film con Pierfrancesco Favino Cioè, hai lavorato con chiunque, cioè, Brignano Vabbè, no, ho fatto eh, alcune, altre, alcune persone che ho incrociato in, in alcuni programmi, eh, c'era questo programma, mi hai citato Brignano, c'era un programma molto carino che si chiamava Due sul divano, eh, ti mettevano a sedere su un divano, ti portavano in scena con un'altra persona, ho fatto una puntata con Brignano e dovevi improvvisare, chiacchierare, e quindi era molto interessante perché non c'era copione. sono molto belle, quando capita che non ci sia copione, che devi creare oh, un bello, programma sì. bellissimo, chiaramente anche quello, quello sulla 7 è andato in onda pochissimo, un altro programma che mi piacca moltissimo era sulla 7, anche quello Quark, lì c'era un sacco di Bianchi Pulci, c'era Cacioppo, eh, c'era la meravigliosa Monomi Vier, nome napoletanissimo, una delle comiche più gustose. Maria Rosaria Porcaro, no. Eh, bravissimo e anche lì c'è molta improvvisazione eravamo dentro dei personaggi e poi si improvvisava molto molto, molto divertente e poi tu sei sia una caratterista sia una monologhista io posso perché fare il cazzo che mi pare posso. Tutto, non solo anche attrice perché poi tu oltre a raccontarmi insomma tutto quello che è la parte diciamo del cabaret del, della comicità e poi voglio fare qualche domanda proprio sulla comicità, cioè quando avrai capito che tu dici, io voglio fare la comica nella vita MAI! Non la volevo fare neanche io neanche adesso, lo faccio con la mia volontà cioè, ma come, co faccio... tipo Agassi guarda, sì, faceva faccio... babbo me lo diceva un bel concorso nelle poste ci può essere un lockdown, ci può essere perché tipo, che me ne frega, me mi danno lo stipito sono tranquillo, vado lì, timbro Posto fisso, capito? cioè, io mio babbo me lo diceva dice. noi faccio la romagnola perché sono nata e vivo qui però noi siamo meridionalissimi, Babbo è Campano, mamma è Pugliese, Andai. il sangue qui, mi scorre con la sogna, capito? E quindi, <ride> veramente. quindi io, capito, il posto fisso, Babbo ci ha provato, io non l'ho capito, capito? Non l'ho capito. E ho fatto l'attrice contro la mia volontà, cioè perché mi veniva facile, perché l'ho sempre fatto, perché però è che ho scelto la faccia forse per questo sono meno propositiva non mi sono mai spostata a Milano o a Roma continuo a farlo da, dalla Romagna però qui c'è una qualità della vita talmente bella che chi me lo fa farmi spostarmi ci sono i treni, ci sono le macchine ci hanno fatto le autostrade e cacchio usiamole così, non è che... e quindi sì. per, per poi arrivare a due cose tu mi raccontassi già all'epoca però di cui una poi è, è tornata assolutissimamente attuale in questi giorni sono due esperienze di cui una mi ha detto che è stata molto importante per te eh, è, è bella proprio quella sua Alice proprio riguardante la cucina tu per la facevi la conduttrice Alice TV sì, Alice TV eh, un giorno mi chiamò Walter Latona che era l'allora la, la, la, eh, direttore artistico pro proprietario insomma il che comandava lui ad Alice TV mi, mi fece molto ridere perché mi disse salve chiamo di Alice guardi no non mi interessa non voglio cambiare contratto stavo buttando giù proprio tranquilla proprio e non la conoscevo, non la vedevo. E non avevo mai, io amo cucinare e amo mangiare, ma non avevo mai pensato a fare programmi di cucina. E lui mi vide e fece fe fe fe il primo programma in cui dovevo fare da conduttrice e da spartiacque tra due eh, cuochi simpaticissimi marchigiani. Eh, e loro facevano le ricette io sporcavo, davo fastidio facevo delle incursioni poi facevamo il secondo programma Vespa Teresa che è, è un grossissimo successo è replicato ancora adesso eh, sono state girate le ultime 4-5 anni fa quindi comincia a essere vecchio quello è molto bello perché io con quello giravo nelle case si chiamava Vespa Teresa perché io con una vespa andavo in, in casa esatto. di signore molto, molto anziane, mi facevo raccontare la loro vita e mi facevo fare una ricetta lì assieme e venivano fuori delle cose meravigliose perché le nostre mamme, le nostre nonne hanno dei racconti in, in 50-60 anni eh, la vita è cambiata talmente tanto che alcuni racconti che loro mi facevano sembravano veramente io mi ricordo una signora che aveva avuto 75 anni quindi non è che era una... che lei mi raccontava che lei fece l'appendicite in un paesino qui vicino, penso a Conselice cioè in un paesino della Romagna l'appendicite senza anestesia, tu capisci? Estesia, lei era delle punte le puntoline, quelle che fanno i dentisti, Ma le facevano, mi tenevano fermi in quattro, io urlavo e si. Cose che tu dici, ah, è impossibile una cosa del genere, capito? Poi ci sono i racconti della guerra e queste cose sì, in uno spettacolo molto bello che si chiama Doppio Brodo Show che tra le altre cose aspetta che me lo sono segnato, Doppio Brodo Show eh, Kaori, eh, è a Modena, lo faccio a Modena il 5 giugno quindi chi vuole lo può vedere a Modena a, 5 Modena. 5 a Modena al Teatro Michelangelo ho raccolto, tu perché chiaramente Vespa Teresa mezz'ora, non ci potevano stare tutte le cose che mi raccontavano queste signore perché io per scioglierle andavo a casa loro anche due o tre volte, capito? per mettere a loro agio e raccontavano, raccontavano Molti di questi racconti non sono riusciti a, a entrare nella, nella, nella, nella mezz'ora della trasmissione, li ho raccolti in un libro, introvabile. E, e poi fanno parte di questo spettacolo che si chiama Doppio Brodo Show in cui ci sono racconti miei e racconti di queste signore alcuni molto divertenti alcuni, alcuni anche eh, toccanti perché c'è la guerra mi piace, quando negli spettacoli ci riesco a mettere anche spettacoli molto perché adesso senza fare finta negli spettacoli sono molto comici cioè ridi veramente tanto se uno no, spettacolo Oh, Se in uno spettacolo veramente comico ci riesci a mettere anche qualcosa di toccante, di... come insegna Edoardo, insomma, dopo il fatto che uno dice, ah, oh, no, ho visto una cosa che eh, pre prende spessore e poi dopo ridi ancora, ancora di più. Anche l'ultimo spettacolo che porta in scena adesso, che si chiama Una donna di prim'ordine guida pratica per sistemare il cane, l'armadio e il marito. <ride> ha già il titolo sì, è uno spettacolo che abbiamo scritto a quattro mani io, mio marito Roberto Pozzi che è sempre stato il mio autore l'ho sposato per non pagarlo dico sempre <ride> e, e Sabrina Toscani che di lavoro fa la professional organizer perché stiamo vivendo delle vite talmente incasinate, talmente complicate che non riusciamo più a fare ordine da soli abbiamo bisogno di figure Sabrina Toscani lavora per organizzare Italia e una che di lavoro insegna agli altri a fare ordine. E il tema dello spettacolo è l'ordine. L'ordine declinato in tutte le sue sfaccettature. Dal disordine che abbiamo con tutti questi file, non trovi eh, come funziona così, dal disordine che eh, ti fanno i bambini, i bambini sono grandi, creatori di disordine, dal disordine che subisci quando ti entrano i ladri in casa, dal disordine o comunque dall'ordine che devi restaurare. Quando hai una casa vuota perché non ci sono più i tuoi genitori, perché hai perso mamma e mamma, è questa casa con cui ti devi scontrare e mettere a posto. Ad esempio, questo tema all'interno dello spettacolo è un tema che tutti si ritrovano, capito? Ridi, eh. perché io dico, cioè, ad esempio, metti a posto le cose, trovi i preservativi, perché trombavano Cioè, capito? Quelle cose che dici sono cose eh, Però eh, alla fine dello spettacolo mi trovo gente che fa un sacco di converti perché si è divertita ma anche qualcuno commosso perché magari le ha vissute quelle cose, le ha viste, capito? Ma quella è, è una delle basi no, della comicità, il fatto di prendere qualcosa di reale e soprattutto in cui chi vedrà e sentirà magari si rispecchia. Poi portarlo all'estremizzazione e renderlo divertente. E se ci riesci è fatta, insomma. Dai. Eh, a voglia, a voglia. Poi, eh, invece, notizia di qualche giorno fa, purtroppo non hanno dato il giusto lustro al lavoro italiano fatto per trucco e parrucco per il Pinocchio di Garrone, e sul trucco e parrucco del Pinocchio di Garrone, credo tu abbia qualcosa da dire perché... No, essa... è stato massacrante perché fare la lumaca è stato veramente per me è un costume bellissimo hanno fatto un lavoro meraviglioso cioè la chiocciola che mi portavo dietro nonostante mi sia costata oltre 300 euro di osteopata perché ero distrutta un male pazzesco però per me era bellissima a me è quello che mi scorcia è eh? perché io tanto dico vabbè l'oscar anche se lo prendeva non lo prendevo io lo prendeva Massimo Cantini e Barrini uno dei costumisti migliori che abbiamo in Italia se porta a casa i David un giorno sì e un giorno no proprio bravissimo e lo davano a Marco Curie che è un truccatore grandioso io quando sono andata da lui e lui mi ha truccato mi sono seduta una sedia dove c'è stata eh, Mary Streep, io non ci potevo credere, capisci? C'era cioè, proprio un premio Oscar che mi truccava. Io avevo il sedere dove c'era stato il sedere di un premio Oscar, cosa meravigliosa. Però lo davano a loro, non era grande merito. Ma io mi accontentavo. Dico, ma guarda, vado agli, va, va agli Oscar quel film, due volte passerò in Mondovisione, faranno vedere le immagini del film e cavoli ci sono. Devo, eh, a, vado a partecipare in una... Eh, questa è stata l'unica edizione non so se tu l'hai vista, io l'ho vista perché dovevo mm. chiaramente capire se il film vinceva o meno. L'unica edizione in cui non hanno trasmesso nessuna immagine di alcun film, sì, sì, è rimasta lì come una scema. Quindi io avevo un'occasione per andare in mondo visione che mi vedevano tutti in Thailandia, in Cina, nelle Filippine, eh. ma niente, così è rimasta come una scema, così cioè, ti, ti rendi conto, vedo, ah, <ride> io ho già detto tutti, eh. Non è stato abbastanza la deludente e mh, vabbè il fatto di essere candidati per, per Massimo insomma per un, un costumista come lui penso che sia un grosso comunque già un segnale la prossima volta gli danno Oscar no, no, ma guarda ovviamente a parte che era comunque un motivo di vanto per l'Italia sì, esatto per il cinema italiano e per garrone poi ovviamente poi, avendo poi conosciuto te tu mi hai già raccontato no? dell'almara di quanto c'era, di quanto ci mettevano per truccarti 4 ore e io andavo al trucco mi passavano a prendere sulle 6 uh, arrivavo al trucco sì, sulle 6.20 e e, um, uh, alle 10 ero pronta e andavo sul set la cosa molto divertente è che piano piano eh, ho Fatto più o meno tre settimane. Ho girato, non continuative ma piano piano ho imparato a dormire mentre mi truccavano. Cioè, proprio io dormivo alle 6 dormivo e loro, bravissimi, col pennelli mi spostavano a testa, capito? Avanti e indietro, ma io dormivo. Questo sì, no, è incredibile, riesce a dormire loro dovevano stare svegli perché io potevo dormire e dormivo. Alcune volte mi sono sorpresa che del giro, del giro, ma russavo. Proprio... <ride> ho detto, scusate, scusate no, sì, sì. No, no. <ride> la cosa. È che tu quando arrivi sul set alle 10, no? Eh, ma quattro ore di. fresco, fresco, tranquillo, riposato. Arrivano questi tranquilli. Oh, beh, io è dalle 6 che sto già svegli. Cioè loro cominciano in quel momento e sono pronti ad andare avanti fino a sera. Io sono già morta. Io andrei a... cioè, me lo toglierei e andrei. È stato. Che stato... poi già penso emanasse anche calore. Tutto. Guarda, io devo dire, la fortuna enorme, i, i eh, londinesi, perché tutto quello che riguardava la lumaca era londinese, avevano fatto anche un corpetto all'interno del quale passavano delle serpentine refrigeranti. Cioè io me lo sarei messo sotto e avrei avuto queste serpentine refrigeranti. È una cosa che loro avevano già, era la seconda che facevano di questo giubbotto, l'avevano fatta, è presente il film sul, su Staglio Olio? Mm? gli avevano fatto loro e adesso ehm, eh, forse con faceva Stadiolo, non mi ricordo chi fosse l'attore che faceva olio scusami sotto okay. aveva una serpentina refrigerante che è stato io ho avuto la fortuna che quelle giornate lì noi giravamo tutto quello che ho girato io ho stato girato in Puglia era un freddo è stato l'aprile più freddo della Puglia mai stato così freddo. Noi giravamo in ville abbandonate, umide, chiuse da secoli, quindi dentro le ville era ancora più freddo. Io ero l'unica che stava bene. Tutti li vedevi con i pile, i berretti così io fortunatamente sono stata benissimo, non ho patito nessun tipo di e invece prossime date ha detto quella di Forlì. Allora, insomma... aspetta, me lo so segnato, se me dimentico. Perché io ti dico che le ho scoperte l'altro giorno con grosso, eh, perché continuavano, da, da, ogni mese mi posticipavano queste date a teatro. No? Io non insegnavo neanche più di così, vabbè, buonanotte, capito? Quindi non ho preso grossa considerazione. Quando invece poi è arrivato, detto cavolo, bisogna farlo. Quindi l'11 e il 12 maggio sono a Diego Fabbri di Forlì con eh, una donna di ordine di guida pratica per sistemare l'armadio il cane e il marito. Poi il 5 maggio sono a Modena con doppio brodo show poi i, scusa 5 maggio, il 5 giugno, il 7 giugno a Cervia, l'8 e il 9 giugno a Bagnacavallo e poi ci sono delle altre in mezzo non ce l'ho fatta segnarle e poi sono l'8 luglio a Coriano, Coriano carino, un paesino meraviglioso sull'appennino riminese, poi sono il 6 agosto, segnatelo già a Ravenna poi vado in, vado in Val di Fassa oh Vado a ti passa, forse il 19 agosto, vado a Fivizzano, Fivizzano e Lunigiana, eh, che ci hanno fanno questo piccolo mh, festival dove torno di anno in anno, si mangia bene, si dorme bene. Eh, per noi un, sono ferie ormai quelle poi ce cioè, ne sono delle altre che stanno concludendo adesso eh, ma non, non, le ho, non, non le ho non me le dico, non, non le ho segnate non me le ricordo però comunque la mattina mi chiamano, mi dicono devi andare lì e quindi io ci vado eh, eh, ti seguiremo diciamo. ci chiedono una domanda in chat a Cervia all'aperto? Oh. non so Vabbè. ma Coriano, coriano prima sull'appennino sull liminesi era il, il paese di Simoncelli? Sbaglio? Quando entri c'è la rotonda grande con... No, no, io ci sono stato e ti racconto questo piccolissimo aneddoto, ero con la mia ex di Iesi, delle Marche, e quando morì Simoncelli, volevamo portare una pianta al cimitero. andammo e ci dissero che in realtà lui era a casa, ed era stato premato. Ci avvicinammo alla villa e vediamo che c'erano queste macchine con che comunque andavano, e ci avvicinammo prima del cancello, facemmo per scendere dalla macchina per posare la, la piantina prima dell'ingresso, ci vennero incontro la madre e il padre, ci fecero uh, entrare all'interno del recinto della villa, chiacchierammo con loro, erano loro che davano forza a noi. Una cosa, una cosa allucinante, guarda, una cosa... posammo la piantina e salutammo. Perdono. Però detto questo, una domanda che ti volevo fare per quanto riguarda la comicità. No, vabbè, però tu hai prima hai detto che non lo volevi neanche fare, quindi la domanda era chi è che ti ha ispirato? Beh, no, allora ci sono quelli, ci sono i comici che ti sono sempre piaciuti, ci sono quelli, quelli che hai amato fin da piccolo. Io quando ero piccola, allora io ho sempre adorato Totò a livelli... Cioè, io so alcuni pezzi dei film di Totò a memoria, proprio, veramente a memoria. Poi tu tieni presente che io, la mia seconda lingua è il napoletano, cioè il napoletano lo parlo più Ma A casa mia, mio babbo, mio babbo uh, um, vinse il concorso qui nell'Utif, ufficio Tecnico Imposto di Fabbricazione, si trasferì um, a Faenza, ma non ha mai perso il napoletano. Cioè, mio padre ha parlato napoletano tutta la vita, quindi è una seconda lingua che per sapere. Quindi uh, Totò ha amore folle. Edoardo, il teatro di Edoardo ci sono. Io penso di sapere Natale in casa Cupiello, lo so per me, ho mezzo atto, so memoria con tutti, esatto, con tutti, quindi ta tanta formazione di teatro per Edoardo, ho, ho piacere, e Totò tantissimo, tantissimo. Poi a un certo punto scoprì Franca Valeri, mi regalarono alcuni suoi, alcuni suoi, un libro con tutti i suoi, suoi sketch, le sue cose. Una genialità, una cosa. partendo proprio dai primordi, da quando ero, da quando ero bambina, capito? Poi cresci e ci sono. Ah, io penso è hai illuminato già soltanto tre persone che andrebbero studiate, ma manco per fare recitazione, andrebbero studiate a scuola. Sì. sì, sì, sì. <ride> la, la, la metto giù così. È vero? Credo, credo che potrebbe essere una cosa. Io, non lo so, io adesso ah, no. mi sto impegnando tantissimo perché mio figlio, perché Nuove Generazioni cioè non possono perdere queste, questi grandi di cui comunque ci sono i documenti, si può accedere cioè non si può pensare di non conoscere Sordi, di non conoscere Fabrizi di non conoscere Buster di non conoscere Charlie Chaplin ehm di non conoscere Staglio e Olio, adesso ultimamente ci sono queste piccole rassegnine che ci capita qui da noi, fanno delle cose carine in Romagna, si mettono, fanno delle rassegnine di film in bianco e nero, tipo fanno non so, Staglio e Olio muto col pianista che suona, eh, Buster mm. Kito muto col pianista che suona, io corro, cioè, ma chiamo anche gli amichetti di mio figlio, andiamo a vedere queste cose, perché eh, loro hanno fatto delle cose che sono epocali, epocali, Adesso, non so, uno guarda Modern Family, una serie americana, non so se la conosci, bellissima, mm, sì ma un capolavoro di scrittura meravigliosa e, eh, vedi che ogni tanto loro guardano in camera stanno parlando qualcuno e guardano in camera quando poi ragioni, scopri e pensi che il primo che guardò in camera nella storia del cinema è stato, sta, è stato Oliver Hardy Oliver Hardy quando Staglio lo faceva, faceva, lo faceva guardava la cosa, guardò in camera cioè queste cose qui non, non puoi non saperle non, è un peccato se non le sai se non le noti, se non non le capisci eh, sarebbe anche da sapere che il produttore di Modern Fagley è Doc di Ritorno al futuro eh, esatto questo è cioè, un, grandio, no, no. Un, grandio, un grandissimo un grandissimo un grandioso un grandioso non so se l'ha visto cioè, tutti e Ritorno al futuro se sì, ci sono dei film che poi ti perché ci sono alcune cose che diceva un bambino di quell'età di questa generazione tipo l'altra sera mandavano duel di, in, mm. in televisione e dice ma due un camion e una macchina non un fanno altro che sopra se andrei, è il film, si Andrea è finito il film è finito il film ma è bellissimo vedi cioè si può mio figlio ha amato sempre in queste rassegne del sé la Romagna fa delle cose meravigliose e continua a dirlo queste rassegne di sé facevano i film dei classici mio figlio si è visto tutto il sorpasso il sorpasso mm -hmm. l'ha trovato bellissimo cioè pensare che un... ah. cioè, alla fine se le cose belle gliele fai vedere eh, Certo, cioè la qualità, la esatto, qualità, esatto, comunica, esatto, la qualità prontale, esatto, cioè, poi la riconosci, cioè, qualcosa viene fuori. Sì, sì. questo chiaramente, partito, sono partita proprio dai primordi, delle cose che vedevo quando ero bambina, poi chiaramente crescendo hai visto tante altre cose, anche colleghi, anche persone con le quali poi sei riuscito a lavorare assieme e quindi è stato un privilegio enorme. Cioè, io quando ero giovane c'era il Gran Pavese a Bologna, dove era questo gruppo, questa compagnia dove c'erano... Eh, su Zibledi, Roversi, eh, c'erano mm. i, i gemelli Ruggeri, c'era Vito. E chiaramente abitando qui, loro fecero delle cose bellissime in televisione, in programmi meravigliosi, Lupo Solitario, fecero delle cose fantastiche. Tu li vedevi, ma abitando qui io potevo vedere i loro spettacoli dal vivo. Andavi a Bologna, c'erano delle rassegne bellissime a Bologna dove tu li potevi vedere. Io mi ricordo a Bulldozer, c'era anche Vito, Vito venne a Bulldozer, eh, partecipò forse penso alla seconda edizione, io avevo già fatto la prima o qualcosa del genere, e mi ricordo che sapevo che avrei lavorato con lui e mi ricordo che prima che cominciasse le eh, registrazione giravamo con mio marito per Bologna e lo vidi, vidi lui e i gemelli reggeri che giravano per Bologna e cioè, mi diceva, digli qualcosa, cioè, non, non era pensabile per me riuscire a parlare con lui, cioè era talmente tanta la… anche eh. quando ci incontrammo eh, su, su, al, al lavoro, quando cominciamo, per riuscire a parlare gli fece una fatica pazzesca perché per me lui era un tale delirio di comicità. Poi dopo alla fine siamo andati amici, abbiamo fatto un sacco di spettacoli teatrali assieme a due, ne abbiamo fatti tantissimi. Eh, Vito, lui fa un sacco di spettacoli… Si conoscono, il grosso del suo lavoro è quello teatrale, eh, che eh, si ha avuto il privilegio di vedere se vai a teatro. Lui fa questi spettacoli in cui ci sono sei personaggi e li fa tutti lui. Entra eh, uh -huh. e esce, sono bellissimi. E abbiamo fatto tutta una serie di spettacoli, io e lui, sempre, quasi sempre, tranne uno, che eravamo sempre io e lui, ma c'erano sempre tantissimi personaggi. Quindi spettacoli faticosissimi, perché cioè come esci di scena devi rivestirti, metterti un'altra cosa, rientrare. L'ultimo, che abbiamo portato avanti per tre stagioni con la regia di Benvenuti, eh, uno spettacolo molto, molto bello riuscito, è sull'Artusi, su pellegrino Artusi, sul libro dell'Artusi, eh, c'erano sei personaggi in scena, lui faceva Artusi, io facevo la Marietta, la sua governante, più tutta una serie di personaggi, tra cui anche la regina Margherita di Savoia, spettacolo molto bello, ambientato in una cucina dell'Ottocento, io cucinavo, cioè le tagliatelle che Vito mangiava in scena, erano quelle che avevo cucinato, che avevo fatto io, è un spettacolo molto bello e dove è stato faticosissimo più passa il tempo più si dà fa fatica a fare gli spettacoli così Willy, ti dico, Willy si fa fatica sono fatti la L'anagrafe corre anche per il sottoscritto ti capita di fare gli spettacoli corali abbiamo, abbiamo messaggio una scena meravigliosa con la per la regia di Diego Ruiz, insomma, un spettacolo di Cinzia Berni, ricette d'amore, eravamo in sei in scena, bellissimo, io intanto devo dire una battuta, stavo seduta comodo, capito? Quando hai quelle cose... Sì, molto... <ride> Invece, televisivamente, ultimamente, ti... quello che avevo visto era insieme show e comedy central. Comedy central, sì, è andato in, in onda un, un estratto. Del mio spettacolo, da me è visibile ancora adesso, è una estratto dello spettacolo Madonna di Primo Lo spettacolo in toto dura un'ora e tre quarti. Li faccio troppo lunghi, li faccio troppo, sono stancati da morire. Un'ora e tre quarti, e lì ce ne sono andate un'ora. Le parti più eh, che si potevano, che potevano essere tagliate, le ho tagliate, ah, loro volevano un'ora e quindi sì. Ah, ok, quindi l'hanno un po'. No, gliel'ho fatto io, ho fatto un'ora, ho tagliato delle cose. Però se venite l'11-12 maggio, lo vedete intero. Ah eh certo, quindi quelli che sono lì in zona è possibile la Modena a Forlì, andate perché... Puoi venire Maria... a questa lontana, cioè, se tu sei venuta a vedere uno spettacolo a Forlì, tu basta che l'hai visto, puoi tornare a casa anche le due, le tre, invece io sono andata a Forlì, che poi da noi ho visto sperimenti. Anche, sì, come no? Sono, pensi... Non sono così, non sono così, avere il biglietto che dica ero a Forlì e devo tornare a casa. Quindi... Autocertificazione. Sì, <ride> Da un personaggio che ho visto e facevi su insieme ho, ho preso un po' spunto, poi, tra l'altro, ti chiederò privatamente un, un, un parere su una cosa che ho fatto ultimamente: quella del, del, del telefono. Sì, eh, quella era divertente, quella immagino molto. immagine ti sia nata proprio dalle migliaia di telefonate sì, come, tutti, come tutti, come tutti, come tutti. Quella è nata. Prima, dopo ho fatto eh, la risponditrice che rispondevo e però è nata proprio che telefonavo io a loro per dare fastidio. Che telefonavo io a Telecom, che telefonavo io a, a, a Franto che telefonavo... Sì, quella è stata, stata molto carina. Anche se faccio fatica a portarla in giro, perché... Eh, è uno spettacolo che è un pezzo che ha una struttura molto teatrale, capito? Avendo io, capito, anche la, la necessità di lavorare in situazioni magari di piazza, eccetera, è più complicato portarlo fuori perché è una struttura teatrale. Ci sono delle cose che sono molto più teatrali, sono delle cose che invece sono molto più stand up, molto più monologo, in cui riesci a... e quelle vuoi parlare col pubblico, puoi interagire quindi, è... sì, tra le altre cose devo dire che io non sono molto social questa è la prima diretta Instagram che ho fatto nella mia vita mai successo, mi dimentico sempre di fare le foto di postarle, cioè non ce la faccio non, non so, io sono per il live per il contatto umano, per toccare le persone e però il, il pezzettino di Zelling in cui facevo la telefonista è diventato virale, non so quanti milioni di visualizzazioni ha, ah, un sacco di persone mi riconosce per quel un sacco di devo... persone che ha usato oh. le mie... Le mie... Oh, mi sono lasciato ispirare, <ride> poi te ne parlo e poi vedrai. Dirai, dirai, Niente, Maria Pia, siamo arrivati, ho fatto anche sforare di qualche minuto. E devo devo andare, andare a mangiare a Solarolo, devo andare a mangiare a Solarolo. Senti, Solarolo, che è qui a Due Passi da Faenza, è patria della Laura Pausini? Ma dai! Se, noi, se ci avessero invitato anche a me ad andare all'Oscar, potevamo fare una macchina sola per andare, perché eravamo. Non mi hanno invitato, se no ci andavo. Facevamo una macchina. Sola. Spettacolo, è spettacolare. Io vi consiglio veramente, chi può andare a vederla dal vivo, ho avuto la fortuna di farlo un paio d'anni fa. Sei carino. Anche, anche tu dal vivo, sei bello, lo dico perché magari se avete potuto vederlo dal vivo, soprattutto in costume, adesso che è dimagrito, vale la pena. Io ti svelo, intanto, si svelo anche quelli che sono in diretta, la prossima ospite di settimana prossima, te la faccio vedere. Il yes. riflesso, non vedo nulla. La Yers! Yes! È amore, si yes è amore, io la amo, la follia settimana prossima ciao Alessandra Yers Alessandra. Una delle donne più belle e più simpatiche della storia dell'umanità settimana prossima c'ho lei venerdì 19.30 però, perché lei ha un problemino di orario nel 19.30. Prima di lasciarci allora, formulare certo, prima di lasciarci formuletta veloce veloce veloce tipo Liberatoria Eco Green posso ti farla su carta, ce la facciamo in video mi dai il tuo consenso per aver registrato questo video e poi divulgarlo sui miei canali social Facebook, Instagram e Youtube Sì, lo voglio <ride> ciao a tutti grazie grazie a te e poi esci tu perché se non so come farti uscire con noi stasera c'è stata Maria Pia! Timo. Devo schiacciare la croce, vero? Devo schiacciare la croce allora. per uscire, vero? Schiaccio la croce, schiaccio la croce, ciao ciao. ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, E allora, la diretta finisce qui. Io ringrazio Maria Pia per la disponibilità, metto la sigletta così poi vi saluto. E ci vediamo in settimana con altre cose mie, altri video e ovviamente la replica di questa diretta la troverete su Instagram e anche su Facebook e su YouTube. Poi venerdì prossimo Alessandra Iers. Ciao!